Carissimi, il secondo video eh, della soteriologia eh, k 4 eh, parte subito da Beth Shammai, quindi l'idee de, de, degli ultimi due zugot, Shammai e Hillel, quindi antecedenti all'epoca di Cristo, formalizzati e in questo, in questo caso potremmo dire anche eh, decodificati in maniera sistematica dalla, dalla, scuola, successiva, dalla scuola successiva. Cosa dice? Shamai, cosa dice la scuola di Shammai? Ci saranno tre gruppi nel giorno del giudizio, quindi non è più soltanto il giudizio delle Rosh Hashanah di quel giorno lì nella storia, è il giudizio universale. Al momento della risurrezione dei morti, quindi già diamo per scontato che le teorie dei Sadducei siano state spassate via dalla fede ebraica, soprattutto dalla storia, sia nell'anno 70 che nell'anno 135, soprattutto il 135. Un gruppo di tzadikim completi, e questi tzadikim completi fa parte del primo gruppo dei giudicati. Poi abbiamo quello dei, lui riferisce, la scuola di ma riferisce uno dei rashaim completi. Il terzo, e quello della stragrande maggioranza, abbiamo visto dei Benonim. Quella è la differenza da di ciò che abbiamo detto nella prima puntata. Nella prima puntata si parte dall'idea del giudizio di Rosh Hashanah con lo Shofar per il giudizio dell'anno successivo chi deve vivere e morire dal punto di vista biologico si passa direttamente al discorso del giudizio universale, universale. i giusti completi vengono scritti e confermati subito nell'Olam Ba immediatamente i Hashem completi vengono scritti e confermati subito nella Genna però attenzione perché la Genna secondo le, le, le, le scuole rabbiniche non è questo già è l'epoca di Cristo, eh, mi raccomando, non solo dopo, ma anche prima dell'epoca di Cristo, eh, ci sono delle differenze enormi che vedremo su come i vari, le, le, le, le, diciamo, i vari partiti religiosi immaginavano il discorso del Benoni. <coughs> Scusate della Ghenna, <coughs> anche dei Benoni, perché Benoni gli intermedi, c'è cioè chi. Diceva, ma hai un'azione in più di quella cattiva, sei un benoni positivo, una più negativa, allora sei negativo. No, basta, solo una, perché Dio è il Dio della pietà, quindi anche sui benoni c'era. Però intanto qui parliamo del, della Genna. Come scritto, qual era il testo che si appoggiava? È il testo di Daniele 12,2, perché in Daniele 12,2 dice E molti dei dormienti della terra si sveglieranno taluni alla vita eterna e taluni verso la vergogna e il rebrezzo perpetuo, insomma. E cita appunto 12.2, quindi secondo questo versetto loro interpretavano che alcuni malvagi, i malvagi completi, vengono scritti e confermati nella Genna. I benonim, gli intermedi, ecco qui c'è già la prima grande differenza tra le due scuole, ve lo anticipo, e anche il giudizio di Gesù che parlerà di una Genna dove il verme non finirà mai e quindi sarà perpetuo e non temporanea. Urlano, piangono nella sofferenza per un breve tempo. Ecco, questo discorso del breve tempo varia no? dai 12 mesi ai 7 anni, secondo le varie diciamo, interpretazioni. Poi risalgono. Domanda, qui in quest'ottica può ricadere l'episodio da Ricche Pulone di Luca 16, dal versetto 19 in poi? Lì non è chiara la cosa, eh? Comunque questa era l'ottica. Poi risalgono, come è detto, detto, in Zaccaria 13,9, sono citazioni di due profeti apocalittici, no? anche se Daniele non è considerato profeta dagli ebrei. Porterò il terzo gruppo, terzo gruppo della Genna, li purificherò come si purifica l'argento, cito il testo di Zaccaria, poi attraverso le sofferenze, eccetera, li esaminerò come si esamina l'oro. Esso invocherà il mio nome e io gli risponderò. Ecco appunto, Zaccaria 13,9. Loro si appoggiavano su questo nel Bet-Shammai. Da cui impariamo che il Signore avrà misericordia di loro e li farà risalire, li farà risalire chiaramente dalla Genna. E riguarda loro, disse Hanna, madre del profeta Shuel, e poi ci fermiamo anche in questa seconda puntata. Dio fa morire i malvasi, fa vivere i giusti, fa scendere nello Sheol, le persone intermedie e li fa risalire. Prima Samuele 2,6 con queste glosse, ovviamente interpretative, della casa di Shammai. Nel prossimo video vedremo invece Betty Hillel, la scuola di Lel. Ciao, alla prossima.